Ciao a tutti, oggi prepareremo la peperonata al tonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono peperoni tagliati a fette, olio, aceto di mele, zucchero, tonno sott'olio sgocciolato, aglio, prezzemolo e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i peperoni. l'olio, l'aceto di mele, l'aglio, il sale e lo zucchero. Ed azioniamo il bimbi per 30 minuti, temperatura varoma, anti-orario, velocità 1. Aggiungere il tonno. Il prezzemolo ed amalgamare per 10 secondi antiorario velocità 1 La peperonata è pronta, impiattare. Peperonata al tonno. Grazie e alla prossima ricetta.